Ma veramente? Sì zia Buon day! Benvenuti sul canale più pazzo di YouTube Italia Oggi è una bella giornata in quel di Milano c'è un sole a dir poco Splendido Stasera verrà a dormire da me Roberto E ho deciso come il mio solito di fargli uno scherzo Davvero cattivo Secondo me ci rimarrà un sacco male Perché io personalmente ci rimarrei di merda Qua praticamente ho un bel sacchetto di Gucci con dentro una scatola. Qual è la particolarità di questa scatola di Gucci? Che dentro non c'è niente. <ride> ho tolto ciò che c'era dentro e ci metterò questo ananas. Ci sta perfetto. Provate a immaginare già la scena di lui convintissimo di ricevere un regalo di Gucci. Poi in realtà c'è dentro un ananas. Non so se vi ricordate ma circa 5 mesi fa Hostess, ho fatto uno scherzo simile a Samantha per il suo compleanno. Beh, oggi Roby, tocca a te. Lasciate già un bel mi piace, commentate, un hashtag spettacolo, vi lascio lo scherzo. Oi bro. <ride> no, Adesso cosa hai fatto, zio? Dai fine Cosa c'è? Cosa c'è Cosa c'è? Eh, ti imbarazzi? Cosa c'è? Ti ho fatto un regalo, posso riprenderti? Mentre te lo do perché voglio registrare la reazione. Ti ho fatto un regalo. Vivi per il culo. No, ti ho fatto un regalo. Io non sono regalo. Tieni la telecamera. Mi posso fidare? Sì zio. Sicuro? Sì. Copriti gli occhi. Oh, guarda che poi controllo quando manto il video <ride> Copriti gli occhi. Oh, io. Copriti mi... gli occhi. Fido <ride> di te, zio. Non ti voglio fare niente, giuro. Ah. Ok. Stai fermo? Aspetta che prendo la telecamera. Ok. Sì, questo qua è un regalo per, cioè, per farmi perdonare per tutti gli scherzi che ti ho fatto fino adesso Apro gli occhi Sì, oh, occhio, zio, sì, piano Ti. Sì. Ma veramente? Sì, zio No, vai Cioè, ora che non è che ho speso chissà quanto, cioè, è di Gucci, però ci sono andato piano No, io ti amo Veramente l'hai fatto, no Sì, zio Posso aprirlo? Eh no, guarda, lascialo così <ride> tutto tuo No, non ci credo No, non ci credo, sì, veramente. No, vabbè, non ci posso credere, no. C'è cioè, pure con la scatolina. Non ci credo, non ci credo. Ti piace Gucci? Troppo bello. No, no, no. <ride> eh, veramente. Sei da merda, zio. <ride> Grande Roby. Sei da merda. Ti piace? Questa è la lanso di Gucci. Sei da merda. No, vabbè, io non ci posso credere, raga. Ma no, mi fai schifo, ma veramente... Sono bastardo. <ride> C'è cioè, tu mi hai detto Gucci Gucci Ma puoi tenere la scatola se vuoi Che passato di me? Ci voglio bene fra Ci sei cascato di nuovo Zio devi finirla però di cascarci No zio mi fai schifo Vabbè ti faccio voglio farmi perdonare per tutti gli scherzi che ti ho fatto Te l'ho fatto un altro Che schifo ti è piaciuto il regalo? No Ma no, comunque questo qua me lo riprendo comunque perché è mio No non me lo aspettavo, mi hai fatto rimanere malissimo Ma oh no dai Non me l'aspettavo zio Lui vuoi bene lo stesso? No ma... Come no? Dai la scatola la puoi tenere Ma tu mi hai fatto impacchettato così bene tutto convinto che ci fosse qualcosa di male? Mi trovo quella caccata gialla. Oh, mamma no, no, Grazie, no, no, no. prego. Grazie, prego, zio. Lasciate un bel mi piace, mi raccomando. Commentate con Robby ci casca sempre. Hashtag. Hashtag. Qualcosa da dire? No, non ho niente da dire. Niente da dire perché quando uscirà, prima o poi uscirà uno scherzo che Robby, cioè, quando uscirà, come? <ride> come? le tue Giusa quando uscirà uno scherzo fatto da Roby dovrà raggiungere al minimo 100.000 like perché dopo tutti quelli che gli ho fatto io <ride>